Apparentemente non ha nulla, apparentemente non ha un bippo di nulla, non c'è nulla di bruciato, non so perché non accende, non ha, non ha nulla.